Oh ma, sì. vedi che si scivola da morire qua sotto. E eh, dimmi tu che c'è di fare? Tu devi andare il più pulito possibile, non allungare, no. tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. Sbattiamo, eh, andiamo a fermare, non voglio. È uguale per tutti, non è che sono partiti con l'asciutto gli altri non abbiamo che È uguale pulito perché. A prima staccata più lunga siamo un tuo muro. Usa la frizione sulle cambiate. Che ne avevo detto? Che ne avevo detto, Tommaso? Porco Dio, che ne avevo detto? Accendi, accendi! Che accendo, sto zorba accendo, mi minchia accendo, sta minchia accendo, tutte cose a tutta.